un sogno che diventa realtà. Tutto il restauro della carrozzeria, ma quanto costa una cosa del genere? Ciao ragazzi, bentornati sul canale, che bello rivedere le vostre facce sorridenti in un progetto come questo, il primo progetto importante di officina del pilota sul Mini Cooper SR53, che chi meglio di noi su questa comunità può affrontare. In parte 1 abbiamo visto l'inizio di questa avventura, nella parte 2, ovvero questo video, vedremo tutto il restauro della carrozzeria con Domenico Gasparro un video bellissimo che snocciola di tutto e di più perché voi pensate che è facile fare un restauro del genere assolutamente no soprattutto quando le macchine sono ventennali cosa trovi sotto la carrozzeria non si sa mai però in questo video sveleremo tanti segreti come sai il progetto è diviso in più parti perché è molto lungo infatti nella prossima ci sarà il motore nuovo Motore nuovo di zecca, ragazzi non c'è solo il motore, ci sono una serie di cose bellissime da scoprire, ci sarà il restauro degli interni con leather car, faremo rodaggio su banco, metteremo centralina racing di Acme, impianto frenante stratosferico 345 mm, 6 pompanti, assetto, mappa, scarico, c'è tanta di quella roba che non potete immaginare. Quindi mettiti le cuffie, mettiti sul divano, iscriviti al canale, lasciami un like, condividi il video e sappi che questa puntata è sponsorizzata da Car Vertical, di cui parleremo più avanti. Buona visione! Quando andremo in verniciatura sul fianco della macchina faremo anche i tagli in un'unica verniciatura in modo da non vedere il classico bordino. Per quanto poi ci puoi perdere proprio dieci minuti a incartare vedi comunque la bordatura, mm. cioè a questo punto conviene togliere tutto e ricomprarli. Fare una, esatto, fare una verniciatura come va fatta. Queste sono etichette che puoi tranquillamente ricomprare in BMW e riposizionare poi una volta che è verniciato. È fondamentale avere ordine mentale, preparare bene tutto prima di cominciare un progetto così grosso. Domenico poi non è uno che va a risparmio, vuole divertirsi Nella scorsa puntata vi ho lasciato con queste ultime immagini Nelle quali stavamo scegliendo il colore della macchina E mi riallaccio proprio da lì Dalla fase del fondo con Mario Per poi entrare nel forno E tirare fuori questo blu Miami di derivazione Porsche Che è qualcosa di spettacolare Day 3 Già stiamo dando il fondo Con Mario qui da Gasparro Non si scherza ragazzi No joke Prima mano completata, una mano un po' a spia, non andiamo a caricare troppo, diamo modo al prodotto di farci grip per la seconda mano. Dome entra e dà la seconda mano di blu lucido diretto poi decide di donare ai paraurti un qualcosa in più una di quelle cose che si usa solo nelle carrozzerie di alto livello la vernice sulla plastica rende meno a patto che non venga fatto questo tipo di trattamento decidiamo di spianare i paraurti a 2000 per poi ridare con un prodotto di alta qualità due mani di trasparente proprio come si fa con le show car questo donerà ai paraurti una profondità di colore maggiore capito non è che sta... Va bene, sta a porte, guarda che sorriso. Ma <ride> macchina che noi ci poi in giro con sta macchina, lo sapete? Sì. Io sono appena tornato dal test drive dell'R8. Che macchina! E lui se la vuole comprare, ragazzi. Vediamo, vediamo. Dai, dai però questa fase è importantissima ovvero la verniciatura della scocca io non sto nella pelle abbiamo già visto i cofani eh? gli sportelli ma come sta avvenendo questa macchina è laccata adesso ci occuperemo della scocca domenico che cosa fa la deve lavare come dice lui pulire perfettamente con l'antisilicone e poi la soffierà e utilizzerà anche un pannetto antipolvere per togliere tutti quei piccoli residui che rimangono che, che potrebbero modo. fare quei famosi no? Quei sforchini! Pulite il supporto una, due, tre volte, vi dovete stancare a pulirlo perché è importantissimo, ragazzi. Il concetto è sempre quello: vince chi sbaglia di meno.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 Faccela bene. Rock and roll ragazzi. Rock and roll. E guerra. Un po' povero, no, eh si. Sì, eh, giustamente, adesso gli ne abbiamo una un po' più decisa. Sì, però non possiamo spingere come abbiamo spinto sui pannelli in orizzontale. E dopo lì ci sarà forse un Piene... intervento in posto. Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, eh. vediamo. Seconda manina, ragazzi, in base alla temperatura, all'umidità e alla scheda tecnica del prodotto. Si aspetta un determinato tempo tra una mano e l'altra che può essere 15-20 minuti La prima mano fa in modo che catalizzando crei quel grip per fare aggrappare meglio la seconda parte E qui Domenico ha spinto il doppio ed effettivamente è uscito un gloss Una verniciatura così densa che sembrava lucidata che mi ha veramente impressionato, mi ha fatto un effetto pazzesco quando l'ho vista ad occhio nudo, subito dopo aver finito è partito a cannone ragazzi, è partito a cannone cioè quando tu lo facci, sta coppa segue sul cofano, quindi deve sta a pari, diciamo, di stesura bello, bello, veramente un bel lavoro Facciamo una telefonata urbani? Oh, mamma mia, il maestro, il maestro. Ti la portiamo a far vedere Gianfranco. E qua che combinano? Qua i ragazzi giocano. Dani Turbo, che dici Dani Turbo? Di oh, sì. macchine ne abbiamo oggi ragazzi da queste parti? I lavori procedono stiamo preparando le minigonne e i fender che mi sono fatto spedire da rsi c6 in genere la roba così un po' in vetro resina non sempre è perfetta devo dire invece gran bei pezzi un negozio di personalizzazione auto vi lascio instagram qui sotto leonardo ci ha inviato anche le cover delle maniglie porta in carbonio e il tappo della benzina in carbonio vogliamo dare alla macchina un tocco più sportivo rimanendo su un tema classico piuttosto che racing ragazzi Mario sta carteggiando l'ala che è di RSI c 6 quando ho comprato la macchina avevo già trovato questo componente allora ci siamo detti perché non continuare con loro questa customizzazione fantastica infatti se venite qui con me all'interno del forno vi faccio vedere cos'altro abbiamo, cosa ci hanno mandato e devo dire che sono veramente veramente casato. Eh. Mini gonne in stile GP Sono in vetro resina E adesso le facciamo in tinta carrozzeria Beh direi in no In una parte mentre quest'altra sarà fatta nera Guardate anche qui che c'è I fianchetti Sapete che questa deve essere una sport classic Ma un vezzo racing con Domenico eh, ce lo vogliamo togliere Vedremo, vedremo come combinare la cosa. L'hai incartato come si deve. Adesso dobbiamo essere un po' precisetti. Non devi essere veramente un quindi, rompipalle. Quindi quando. adesso 10 minuti di concentrazione. Come al solito. Incartiamo bene. Come al solito vince chi sbaglia di meno. Perciò con calma. Oh, se quando esci dalla se carrozzeria è, non ti baci le baci mani. mani. Quello è il marchio... <ride> Quella è, è tipo la... la pacca di cannavacciolo, capito? Cioè, ormai... Blu! Sì! Quindi questo... Cioè, il nero farà così? Sì, sì, secondo me sì. Blu qua e nero così. Questa, la parte interna del nero è questa. Come fai ad andare così dritto con lo scotch? Non se so, sto a prendere la mano... che faccio. <ride> Bene, ragazzi, ecco qui i fari della Mini, che avevano questa cover qui che è stata incollata allora noi l'abbiamo staccata e abbiamo visto che qui c'è da tribolare povero, povero Simone poi andiamo a spianare esatto. anche questa colatura che c'è qui, una bella verniciata di nero come eh, i montanti, il tetto eccetera e poi eh, dopo aver spianato diamo anche un, due belle mani di trasparente sui fari sì, certo. prima mano con 320 ora andiamo a salire 500, 800 1000, 1500 eh, 2000-3000 compound e Polish No compound e Polish no andiamo direttamente trasparente via E torna nuovo oh, nuovo oh, nuovo, oh, nuovo Guarda Comunque sì, stacca, stacca tanto e comunque da... Non troppa roba in carbonio, perché sennò diventa. No, no, piccole cose, certo, questo. certo. Gli interni saranno marroni, stai a capire? Marrone chiaro? No, marrone scuro. Sì, vabbè. Cioè, mezzo Daitona, stile Ferrari, mezzo Porsche. Mezzo... Considera che è abbinato con questo colore? No, no, è pauroso, è pauroso. Questa è una pelle martellata, non è alcantara, eh. Ok. E l'interno è in stoffa fighissimo. Poi, se ci metti sti anelli così, stile Singer, addio! Addio, proprio! No, cioè. vabbè, diventa una cosa da pazzi, cioè, deve, deve essere la mini più bella d'Italia. Andiamo fuori. o oh, fa per danno, eh? È imbarazzante! Ma poi il fatto del pastello che dà quella profondità, quella densità fighissimo. alla vernice. È fighissimo! Dai, come la vedi così? Facciamo metà e metà! <ride> Quindi ragazzi, tornando al tema principale, quanto costa un lavoro del genere? Insieme a Gasparro ci siamo confrontati e abbiamo chiesto anche il parere di altre carrozzerie. Meglio sentire più di una campana. Già verniciare una macchina costa tanto, cambiarne colore ancora di più. Si parla di cifre intorno ai 4-5 euro per un completo. Poi ovviamente dopo ci sono tutti i dettagli, montaggio delle minigonne, montaggio dello spoiler, montaggio di questo, montaggio di quell'altro. Questi dettagli richiedono molto tempo e anche un grande know-how, una manualità, capacità che in pochi sanno fare. Nella fattispecie Gasparro è uno molto forte avete visto anche come ha verniciato la macchina in una fase del progetto dopo aver dato il blu ha spianato a 2000 e ha ridato due mani di trasparente sopra sono cose che non fa nessuno a meno che non vogliamo fare super progetti da show car. lo smontaggio delle bacchettine i pezzi che si rompono che vanno ricomprati il tempo investito per la manodopera del montaggio dei fender che sono stati veramente spesi due o tre giorni se non erro portano sicuramente un lavoro del Genere a costare il doppio. Oh, tanto che ce l'ho, li compri i monti, no? <ride> Andiamo a, con la piega qua sopra, potremmo avere un problema dei de ingombri. Siccome non, non mi convince più il colore e la verniciata male, stavo pensando se si poteva cambiare. Guarda, io non to volevo dire. <ride> non la posso guardare sta macchina? Cioè, sembra che è uscita dalla casa madre spianata, lucidata. Sì, sì. Cioè, tu l'hai fatto uscire al forno così. Sì. Ancora ci dobbiamo lavorare. Eh. Ma io non ti giuro, Perché non so. piccolo puntino. Ma con dove? No, no l'ho lobbisti perciò 5 su tutta la macchina uh. sai, a giocare Escludendo le appendici aerodinamiche, le cover per le maniglie, lo spoiler, le minigonne Tutta la roba che abbiamo visto di RS-IC6 bellissima Siamo già intorno ai 7-8 mila euro per un lavoro del genere Iva esclusa Che se andiamo poi a sommare a quello che è il costo di tutti i pezzi in vetronesina che abbiamo visto Arriviamo serenamente a 10 mila euro Oltre a questo, ragazzi, c'è da aggiungere i montanti nuovi, le mollette nuove, le guarnizioni nuove, tante, tante, tante cose che se mi faccio bene i calcoli, ecco, potremmo andare anche oltre i 10.000. Ad ogni modo, nell'ultima puntata di questo bellissimo progetto vi dirò esattamente quanto ho speso metto sul tavolo tutti quelli che sono stati i costi dei pezzi di ricambio, della manodopera, del tempo investito vi faccio capire effettivamente quanto costa affrontare un progetto del genere nel caso voleste farlo anche voi spieghiamo un attimo che verniciare ci vuole talento tu ce l'hai, ok? appurato e rimontare tutto è un dramma è un dramma... Eh... Perché poi se lo fai alla mio cugino, no, allora non valorizzi questo tipo di verniciatura eh, Insomma il tempo vero è proprio questo, cioè non perché il lavoro sia di meno, o no, sia no. importante Però poi questa è una componente che... Cioè, che Fa la differenza piacata. Ragazzi a questo punto del video vi dico di fare un salto nel capitolo precedente la parte 1 dove ho comprato la Mini e dove vi ho fatto vedere la prima fase anch'essa critica di un progetto del genere fase in cui mi sono appoggiato a CarVertical per sapere la storia di questa Mini CarVertical è un'applicazione che dovete assolutamente sfruttare soprattutto perché qui sotto in descrizione avete un codice sconto il mio codice sconto di officina del pilota che vi fa risparmiare dei soldini per un report sulla vostra futura macchina da comprare. Un esempio pratico: il nostro buon Frank sta andando ad Atene a comprare niente poco po di meno che una BMW M346, l'auto dei miei sogni. Poi Però sì. Atene. Non è proprio dietro l'angolo. Ha fatto fare un report completo da CarMertical. Cosa ti dice? Mi dice che è tutto a posto, la macchina non è mai stata rubata, non ha subito incidenti, ha tutto il servizio in BMW. I chilometri sono giusti, quindi diciamo che ho una sicurezza in più per andarla a prendere. Adesso direi, direi proprio di sì. Inserisci tutti i dati della macchina che stai per andare a vedere e loro ti fanno un report completo. Qui sotto in descrizione ti lascio il link, un link che puoi sfruttare con un codice sconto per risparmiare dei soldi Bene, torniamo al video Wai! Ponto i fanali anche se questi sono provvisori ovviamente giusto per presentare la macchina perché questi andranno sostituiti dal momento che all'interno c'è questa parte cromata tutto il cromo che c'era sulla Mini va via e diventa nero qui non si può fare perché andrebbe scoppiato verniciato internamente, richiuso ma faccio prima a comprarli se li trovo, perché finora non ho trovato la parte interna come piace a me. Delicatamente, i miei folletti e Simone si è svegliati stamattina. Guardate che lavoretto! Forte strane. Altro che i piccoli aiutanti di Babbo Natale. Qua c'è la gente proprio che gli fumano. Guardate qua. Eh, bro diciamo che normalmente le plastiche si trattano con dei prodotti monocomponenti tipo il gelson effetto texture diciamo standard noi però volevamo un, un nero più profondo, un nero un pochino più marcato, quindi abbiamo scelto un texturizzato da Allegler. questo qui ha la caratteristica che lo puoi tra virgolette colorare, ovviamente abbiamo scelto come colore il 601 come per il tetto e le altre parti nero lucido, quindi avremo lo stesso tipo di nero come intensità che abbiamo sulle parti verniciate lucide ma satinato, texturizzato sulle modanature. Domenico è seriamente intenzionato a chiudere la macchina oggi per me non gliela fai Allora io non solo chiudo la macchina ma la faccio pure da urlo Infatti mi sono svegliato <ride> regà sto a cannone Con questi e le due boccole fissate, una sul telaio sottoscocca della macchina, una sulla minigonna, sarà un perno passante col quale poi sotto, andiamo a vedere dopo, metteremo un bullone autobloccante, fermerà la miniconna. che ci sono? Eh? stabile questo del paraurti originale certo. rendete conto Dai, eccola qua, ragazzi. Penso che di comune accordo con Domenico diciamo che siamo all'85%. La griglia lì sotto, Domme, forse sì. va via, quella più bassa. I fari sono originali, Xeno, però forse svecchiarli di qualche anno, no? non, sarebbe male. non sarebbe male. Molto belli i fender, però per montarli, ragazzi, è stato un'odissea. Povero Domenico, veramente. Fighissimo il tappo in carbonio, arriveranno anche... Le maniglie, la copertura, la cover delle maniglie in carbonio e poi, vabbè, questa ragazzi, la S, tutta questa parte nera. Avevamo deciso all'inizio di fare la S in tinta con le pinze che arriveranno oro, ma anche nera. Comunque, vi dico una cosa: mancano cerchi, gomme e pinze che, voglio dire, già di per sé, la macchina normalmente è in upgrade. Ah, già... manca, manca tutto: manca tutto. Poi tutto. la macchina è impennata ora perché non ha il motore. Okay. Però, se venitela a vedere da qui. Vai. Un'idea, uno se la comincia a fare, eh? eh sì. Te la fai, te la fai un'idea. Cosa manca al progetto? Pochissime cose, solo i dettagli. Te li faccio vedere. Fanali, datemi anche voi un consiglio. Io mi sono affacciato sulla piattaforma di eBay perché in BMW. Li vendono solamente con una cornice cromata, questa mini, non ha più il cromato. Abbiamo fatto tutto nero, ho provato su Autodoc, anche loro hanno solo la cornice cromata, quindi di wrapparlo così, farlo fumé, un... no. Ho trovato una cosa molto figa su Ebay, poi la vedrete. Poi... Turgy cristallo nuovo, ovviamente, perché tu, questi dettagli su una carrozzeria così bella devono essere nuovi, altrimenti stonano. E poi, e poi, e poi, tutte tutte le bacchettine la cornice intorno alla macchina che va sotto i vetri. BMW le vende solamente cromate, ahimè 200 euro, all'incirca una cosa del genere. Di cui ho ricomprato anche le mollette, sbagliando e buttando 30 euro perché queste sono tutte sane, si sfilano. Vabbè, eh, come dicevo, le fa cromate, queste vanno rifatte nere, come erano queste qui, ma perché le ho cambiate? Perché le guarnizioni di queste qua non sono perfette e la verniciatura fatta è così così dopo aver visto la carrozzeria di Gasparro. Ma posso mettere delle bacchettine? Comprate nuove! Vai. Sono arrivate le cover maniglie in carbonio, aspettiamo l'estrattore tanta roba e poi i cerchi raga che cerchi mettiamo? o Z? di che colore? nero? argento? secondo me nero però poi me lo dite voi qui sotto nei commenti e quante razze? 10? 11? 12? non lo so ragazzi sto un po' brancolando nel buio ad ogni modo anche quelli che ci sono adesso non sono male visti su quello pneumatico lì è bruttino ma ci sono quelli nuovi eh? le Bridgestone, le Yokohama abbiamo preso anche delle gomme molto molto belle per la mini e poi e poi ragazzi ho ricomprato anche tanti pezzi di ricambio per il motore supporti, ehm, tiranti, biellette, corde del cambio, frizione un po' di soldi però la sensazione è che quando l'accendiamo la macchina deve essere come nuova deve profumare di nuovo dovrà essere affidabile perché ho comprato un motore originale BMW nuovo di zecca? Perché quello è il motore che mi piace a me, primo. Secondo, non dobbiamo fare una macchina da corsa, ma dobbiamo fare una macchina che ha 220-240 cavalli, più o meno come la mia Mini, che deve essere affidabile e che deve avere 0 km fondamentalmente. Sono convinto che, anche sotto consiglio di Matteo Gualandi di GP Garage, dice che quel motore, se lo prendi nuovo e se lo prepari bene, va. E eh, io ne so qualcosa oh raga dai questo video termina qui grazie per essere arrivati fino a questo punto mettetemi un bel like grosso come una casa condividete il video scrivetemi commenti iscrivetevi al canale ringrazio tanto Domenico che ormai per me è più che un collaboratore preparatore, customizzatore è un amico Ringrazio anche Leo di rs 6 che ci ha mandato pezzi fighi. Bazza, complimenti a tutti e grazie a voi. Noi ci vediamo da Giovanni Nardi nella prossima puntata della Mini. Anzi no, ci vediamo dopo domani con un video pazzesco di un Abarth. Grande punto Abarth 420 cavalli con il nostro Manuel. Vi saluto, un abbraccio, ciao a tutti.